Grazie per tutto. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Diceva questa, parola, questa canzone che noi per sempre lo innalziamo, sempre. per sempre lo glorifichiamo. E la morte non è riuscita a trattenere Gesù nella vita. Sulla croce Gesù ha portato tutti i nostri peccati, tutte le nostre malattie. Amen. Ma è con la risurrezione che Gesù ha conquistato tutte le nostre vittorie. Amen. Eh, amen. amen. amen. Niente è impossibile che un prima. Amen. E anche se a volte mi sembra che il tempo sia lungo, viene il tempo dell'adempimento delle promesse. Ed è di questo è che parliamo questa mattina. Il tempo dell'adempimento delle promesse. Amen. amen. Perché la Bibbia ci parla di tre tempi: il tempo in cui riceviamo una parola da parte di Dio, il tempo in cui dobbiamo aspettare e il tempo in cui arriva il compimento della promessa. E quindi forse ti stai chiedendo: perché, Signore, sono stanco? Perché non avanzo? Perché non vedo quello che tu mi hai promesso tanti e tanti anni fa? E oggi capiremo il perché, capiremo anche le chiavi per cui possiamo entrare in questo tempo del compimento di ogni visione perché oggi stiamo entrando nel tempo del compimento di ogni visione Amen. vogliamo leggere Ezechiele capitolo 12 dal verso 22 al verso 28 Ezechiele capitolo 12 dal verso 22 al verso 28 figlio d'uomo che cos'è questo detto che avete riguardo al paese di Israele? e che afferma i giorni si prolungano e ogni visione viene meno perciò di loro così dice il Signore l'Eterno io farò cessare questo detto e non lo preferiranno più in Israele anzi di loro si avvicinano i giorni e l'attuazione della parola di ogni visione perché non ci sarà più nessuna visione falsa Né divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele, poiché io l'Eterno parlerò, e la parola che pronuncerò si compirà senza alcun indugio. Sì, nei vostri giorni, o casa ribelle, io pronuncerò una parola e la manderò a compimento, dice il Signore l'Eterno. La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta, dicendo: Figlio d'uomo, Ecco la casa di Israele dice, la visione che costui vede riguarda molti giorni nel futuro, ed egli profetizza per tempi lontani. Perciò di loro, così dice il Signore l'Eterno, nessuna delle mie parole sarà più rinviata, ma la parola che pronuncerò sarà mandata a compimento, dice il Signore l'Eterno. Amen. È arrivato il tempo del compimento. Di ogni promessa, di ogni visione, che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio Gesù lo rappresenta come un uomo che butta del, sal, del, seme, scusate, del seme nella terra, Marco capitolo 4, dal verso 26 al 29, dice così: Il regno di Dio è come un uomo che getta seme in terra. Ora, la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come? poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo poi la spiga poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo il, il meditore mette subito mano alla faccia perché è venuta la meditura Amen. e in questo versetto nella parola di Dio sempre troviamo questi tre tempi. c'è il tempo della semina c'è il tempo in cui bisogna aspettare e c'è il tempo della raccolta a me è sempre così tu lo puoi vedere in tanti e tanti versetti e il regno di Dio dice Gesù è simile proprio a questo il regno di Dio va seminato va aspettato e poi arriva il tempo dell'attendimento di ogni visione a me. e questa mattina la parola di mette in 15 ci dà due grandi promesse la prima è che Dio compirà tutte le visioni che ci ha dato Amen. però la seconda è ancora più grande Dice che a partire da questo momento le promesse che lui ci dà immediatamente si compiranno. Amen. Amen. Rappresenta un passo ancora più avanti. Amen. Ed è qualcosa di eccezionale. Quindi può adesso è il tempo di ricevere le promesse da parte di Dio. È Amen. una cosa tremenda. Perché quello che Dio ti dirà si compirà alle Non ci sarà più bisogno di aspettare anni e anni e anni e anni. Amen. Amen. Quindi abbiamo tre tempi. Il primo tempo rappresenta il tempo del segno e il seme è una parola che tu hai ricevuto da parte di Dio una promessa può darsi che l'hai ricevuta leggendo la Bibbia può darsi che l'hai ricevuta da un profeta attraverso una profezia può darsi che l'hai ricevuta in sogno può darsi che l'hai ricevuta in visione però Dio sempre mette dei semi nei cuori delle persone io ricordo appena convertito sognavo la notte Dio metteva semi, semi, semi, semi, semi, semi. ero giovane e quando vedevo queste cose mi diceva impossibile Dio mi faceva vedere che predicavo davanti a molti tutti mi faceva vedere che aveva viaggiato in paesi stranieri mi faceva vedere tante di quelle cose che a un certo punto io pensavo di essere pazzo però erano segni che Dio stava mettendo nel mio cuore sono passati 19 anni, quasi 20 anni alcune di quelle cose le abbiamo viste io e mia moglie le abbiamo realizzate, le abbiamo viste però vi dico che manca ancora tanto di quello che Dio mi ha mostrato che si compiranno. siamo solo all'inizio però quei semi erano semi che erano stati messi nel mio cuore e questa la parola di Questantino è molto importante tu pensi che magari Dio ci metterà anni per compiere le cose questo era per un tempo però stiamo arrivando davanti a un tempo di accelerazione in cui succederà che non ci vorranno più anni ma Dio ti parlerà la sera e la mattina sarà così perché questo è il tempo in cui Dio compierà le visioni e da questo tempo, quando Dio parlerà, le cose si compieranno immediatamente. C'è il tempo della semina, però c'è il tempo che non piace a nessuno, per quello che deve aspettare. Ebrei 6,12 dice affinché non diventate bigli, ma siate imitatori di coloro che, mediante la fede e per pazienza, ereditarono le promesse. Le promesse ci sono state fatte, però per evitarle queste promesse abbiamo bisogno di pazienza. Ricordo che mi era stato profetizzato che sarei andato in Sud America. e dice, sì, ma come vado in Sud America? Non conosco nessuno, non conosco la lingua, non ho i soldi per il biglietto. Eh, come ci vado? Però passò il tempo, passò il tempo, passò il tempo, passò il tempo, a un certo punto un fratello venezuelano stavamo a Catania predicando in una chiesa. Se avvicinò e dice, il Signore mi ha detto che devi venire in Venezuela. Ti tradurrò io, lui era venezionale. E poi uscì il traduttore. In poco tempo uscirono i soldi per il biglietto e uscì tutto quello di cui c'era bisogno. Però quando una parola arriva spesso c'è bisogno di aspettare il tempo di Dio. E noi abbiamo ricevuto tante parole nella nostra vita, abbiamo aspettato. Non dobbiamo essere frettolosi, perché viene il tempo dell'attendimento di ogni promessa e quando tu sei in questo tempo Dio sta mettendo alla prova la tua fedeltà a me Abramo per esempio ricevette una parola quando lui si trovava ancora con la sua famiglia in Mesopotamia lui si trovava in un zona che era pagana dove c'era tanta perversione però Dio gli fa una promessa gli dice così vattene dal tuo paese dal tuo parentaldo nella casa di tuo padre e nel paese io dimostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò quelli che ti malediranno. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio prende un uomo da una terra e lo sposta in un'altra terra, gli fa delle promesse. Io ti farò diventare forte, ti farò diventare grande una benedizione per gli altri. Tutte le famiglie della terra saranno benedette in te. E lui parte, in mezzo a difficoltà, a problemi. Una cosa è quando tu sei nella tua famiglia, nella tua terra, dove sei protetto. C'è la gente che ti conosce. Un'altra cosa è quando tu inizi una vita da nomade. Abramo iniziò una vita come noi consideriamo oggi Roma. Per le tende. Aveva la sua casa, non è che non aveva nulla. Però lui inizia una vita da nomade per seguire il Signore in mezzo ai problemi gente che non voleva uccidere e tanti di quei problemi e quando mette il piede sulla terra di Canaan Dio gli inizia a parlare e gli dice questa terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza dopo di te in quella età Abramo aveva 75 anni quando uscì da un dei randèi Abramo aveva 75 anni passano gli anni l'anno in cui Dio gli fa una grande promessa è quando avevo 86 anni. Erano già passati 11 anni. E Abramo è lì che sta piangendo nella sua tenda in una profonda depressione. Perché dice, Signore, tu mi hai promesso tante generazioni, tante cose, però non c'è neanche un figlio. E la Bibbia dice che lui nella sua tenda era lì, chiuso nella sua tenda a piangere. E Dio lo deve far uscire dalla tenda, lo deve far uscire da quella situazione. E gli deve far guardare il cielo E dice, guarda, conta le stelle se ci riesci. Così sarà la tua discendenza. Dio non devi togliere da quella situazione di depressione per fargli vedere quelle stelle. E dice la Bibbia che Abramo lì credette nel Signore. E Dio lo mise in conto di giustizia. Aveva 86 anni. E Dio gli continuava a fare le promesse. Lui diceva: Signore, io ti ringrazio perché tu mi hai dato le mucche, mi hai dato i buoi, mi hai dato i servi, mi hai dato un sacco di cose. Però non c'è un figlio gli dice guarda come ti avevo promesso io ti farò diventare una grande nazione sì signore ma sono passati 11 anni però io gli dico, il figlio non l'ha a alla passa ancora tempo Dio gli fa questa promessa e dice sappi per certo che i tuoi discendenti saranno stranieri in un paese che non sarà loro saranno schiavi e oppressi per 400 anni ma io giudicherò la nazione in cui saranno servi e dopo di questo uscirà con grandi ricchezze e alla fine conclude il capitolo 16 dicendo Abramo aveva 86 anni capitolo 17 Abramo aveva 99 anni erano passati 13 anni dalla propria questa ma da quando lui era uscito da un bene aveva 75 anni erano passati quasi 25 anni quasi 25 anni facendo la vita da romano da zingaro aspettando la promessa del Signore Dio ci, molto spesso ci dice una cosa che non ci piace, aspettarla però quando noi aspettiamo maturiamo tante cose maturiamo la fedeltà, maturiamo però a 99 anni Dio gli si rivela e gli dice la stessa cosa che ha detto a Zecchieri l'anno prossimo tu avrai un figlio le cose che io ti avevo promesso che ci volevano anni, da adesso in poi si compiranno subito Talmente che gli sembrava a me assurda la cosa, perché erano passati 25 anni e avevo signore, Sara si mi a ridere, cioè il signore forse ci maniera di venire per sempre, amore, un figlio, sono passati 25 anni, signore. Mia moglie non ha più il ciclo, io sono vecchio, adesso allora, abbiamo, non si è 10 anni. <ride> Però ti disse, io te l'avevo promesso. Però adesso è arrivato il tempo dell'attegimento della te promessa non andava a combire subito dopo qualche settimana Sara si inizia a sentire strada immaginate inizia ad avere i vomiti inizia e quando mangia qualcosa sapete questi sintomi di gravidanza e sai che sta succedendo forse sono malata forse c'è qualcosa che non va e inizia a girare la testa però vedi stranamente passano i giorni la mangia pesce e dopo qualche mese finalmente capiscono che Sara è incinta perché il figlio nacque dopo un anno eh? però lei ci rincipia prima quindi era esattamente poco tempo dopo che Dio aveva dato la promessa Dio gli aveva visitato un bravo. Disse di è arrivato il tempo dell'attentimento delle promesse hai aspettato, sei stato fedele per 25 anni adesso è il tempo dell'attentimento delle promesse e quando arriva il tempo dell'attentimento delle promesse quando Dio lo dice subito succede il tempo di aspettare è finito arriva il tempo che tutto quello che Dio ti dice si compie. Così con Abramo. E dopo un anno festa panne nella casa. Tutti arrivano. A cento anni un uomo aveva avuto un figlio, una donna aveva avuto un figlio. Com'era possibile? Però Dio era stato fedele. Amen. Non importa se passa un anno, dieci anni, quindici anni, 25 anni. Se Dio ha detto una cosa, arriverà il tempo dell'avendimento della tua promessa. Amen. Così fece Dio con Abramo, la stessa promessa poi la fece a Isacco, a Giacobbe. Passarono 400 anni di schiavitù, come Dio aveva detto, e ne uscirono fuori in una nazione potente. Amen. Immagina che Dio quei 400 anni li aveva preservati, perché intorno a loro ci furono guerre, carestie, però loro all'interno dell'Egitto, anche se erano schiavi, rimasero potenti per 400 anni e moltiplicarono grandemente. quel tempo in cui loro dovevano aspettare la vera promessa, fu il tempo in cui si moltiplicarono, fu il tempo in cui sono cresciuti. E spesso il tempo in cui noi aspettiamo l'avvenimento delle promesse è il tempo in cui noi cresciamo spiritualmente, il tempo in cui noi cresciamo mentalmente, il tempo in cui noi cresciamo e manuriamo come persone. Però che è successo? Quando alla fine entriamo nella terra promessa, Giosuè dice una cosa bella e importante. Giosuè dice era vicino alla morte, non è caduta a terra una sola di tutte le buone parole Amen. che l'Eterno aveva detto alla casa di Israele Amen. si avvereranno si, si sono avverate tutte quante tutte le promesse che Dio aveva fatto Gesù lo testimoniò si sono avverate immagina che un giorno qualcuno si metta davanti alla tua tomba e dirà tutte le promesse che Dio aveva fatto a quest'uomo o a questa donna Dio le ha adempiute questa mattina Dio sta dicendo che è arrivato il tempo dell'avvenimento di ogni promessa da ora in poi quando Dio dirà una cosa subito si compirà Dio non ci parlerà più di cose che succederanno chissà tra quanti anni chissà. no, lui parlerà e le cose succederanno immediatamente il cammino di Abramo rappresenta proprio un esempio per noi, tutto quello che Abramo ha vissuto tutte le sue fermate per esempio lui era in Mesopotamia questo potale rappresentava questa nazione idolata questa nazione perversa e Dio lì non lo può benedire Abramo avrebbe potuto dire signore ma se tu mi vuoi benedire benedicimi qua in Mesopotamia. perché devo uscire da questa terra e devo andare in quell'altra terra non posso essere benedetto qua no, Dio non ti può benedire quando sei in mezzo all'idolatria quando sei in mezzo al peccato quando sei in mezzo al mondo perché se tu ti fai delle promesse lì, di... Tu cercherai di attenderle secondo i modi umani. Dirti, tu inizierai a fare le cose come le fa il mondo. Allora Dio cosa devi fare? Ti devi far uscire da quella mentalità. Ti devi far uscire da quella condizione per poterti benedire. Per poterti dare le promesse. Quello che stiamo dicendo, stiamo dicendo che Dio ci fa entrare in una nuova dimensione. Non stiamo dicendo che tu sarai bravo umanamente, per questo fare il caratino umanamente, sarai bravo a fare il parrucchiere, un sacco di gente verrà dentro il negozio, il negozio si riemerà di parrucchiere, ben... di No, stiamo parlando di una cosa soprannaturale. Stiamo parlando che tu magari il parrucchiere non lo sai fare, non sei bravo, non c'è neanche il negozio e riesci a prosperare e avere credito a tutte le parti Stiamo parlando che senza raccomandazioni, senza niente ti vorranno a cercare per darti un lavoro fino a casa. Stiamo parlando non che tu eh, metti da parte i soldi, poi c'è un buon lavoro, quindi con la busta paga vai dalla banca e ti fai fare il mutuo per 30 anni e dopo 30 anni avrai una casa. No, stiamo dicendo qualcosa di diverso, stiamo dicendo che tu pregherai davanti al Signore, presenterai l'affetto davanti ad del al Signore e miracolosamente non si sa come ti regaleranno una casa. Di questo stiamo parlando, stiamo parlando di un movimento soprannaturale. Questo è l'attendimento delle promesse del Signore e Dio non, non ce lo può dare questo in potale molti dicono, Signore ma se tu vuoi benedire pure a casa, pure se stamattina lo vado in chiesa tu mi benedici. no, mm. Dio ti vuole benedire nella chiesa perché vuole dimostrare che Lui è la fonte della tua mm. vita mm. non ti può benedire mentre sei nel mondo, mentre sei lontano tanti dicono, vabbè io prego a casa, non ho bisogno della chiesa Dio non ti benedice, mm. ma quando tu vieni in mezzo al popolo di Dio, è lì che Dio ti benedici mm perché deve dare gloria al suo. Quindi preparatevi per le cose soprannaturali. Ne avremo delle terre, scriveranno i libri su quello che vedete. Compreremo senza denaro, conquisteremo seminando, muoveremo le montagne. La fede sarà come un fiume. Il cammino di Abramo rappresenta un percorso di ognuno di noi. Per esempio Abramo arriva in Egitto, era uscito da dei caldei. Dio gli ha detto mi raccomando, non ti portare nessuna famiglia presso. Lui si vende a Lot e se lo porta, e mentre sta camminando, si ferma a metà del cammino. Si ferma in Egitto, dice: Ma quasi, quasi noi ci fermiamo qua, quasi sta bene, e quindi si ferma con Lot in Egitto. Questo rappresenta purtroppo tanti che si fermano a metà del percorso, quelli che la Bibbia chiama i tiepidi. E la Bibbia dice che i tiepidi Dio li vomita dalla sua bocca. Quindi, non è una cosa tanto bella. Molti si fermano a metà del cammino, hanno accettato Gesù. Però ancora si portano delle cose dietro. Ancora si portano un po' del mondo dietro. Ancora si portano un po' di peccato. Vabbè, intanto Dio lo sa. Che cosa fa? Dio lo sa. Però intanto si fermano in Egitto. E quando cosa succede? Dio non parla ad Abramo d'Egitto E Dio non ti parla quando tu sei dietro. Quando Dio hai ancora delle cose che ti stai portando dietro. Dio non ti parla. Dio ti parla quando sei nel mondo per farti uscire dal mondo ti parla quando stai per entrare nella terra promessa perché ti devi far vedere la terra promessa però quando sei in mezzo e sei fermo Dio non ti parla fino a quando tu avrai ancora dietro le cose vecchie fino a quando ancora tu non uscirai dall'Egitto definitivamente Dio non ti parlerà perché tanti vogliono ricevere Gesù però non vogliono lasciare la propria vecchia vita vogliono continuare ad essere ancora con le vecchie persone di Dio perché il Dio non mi parla? Ti sei fermato in Egitto. Hai ancora delle cose da togliere, ti sei portato ancora delle cose dietro. Però nel momento in cui Abramo prende la decisione di continuare, lì Dio lo benedice E lo libera anche da Lotto, perché iniziano i problemi fra i vari pastori e alla fine l'otto deve andarsene via. Che cosa rappresenta pure l'otto? L'otto è una cosa molto particolare, perché il nome di Lotto, pochi lo sanno, significa venda. Lotta era in una penna. E fin quando Abramo aveva lotta dietro, non poteva vedere la terra promessa. Perché aveva una benda. Appena lotta se ne va, Dio gli fa vedere da una montagna, gli dice, vedi tutta questa terra? Io la do a terra con escienza. Finché c'era lotta, finché c'era la benda, lui non poteva vedere. Ma nel momento in cui Dio toglie la penda, toglie il nascosto, ecco che lui inizia a vedere. Chi sono questi lotti? I lotto sono quelle persone che sono per noi una bella, sono quelle persone che quando Dio ti dice di fare una cosa ti scoraggiano, ah ma veramente Dio ti ha detto di fare questo, Veramente Dio ti ha parlato, vedi bene sei Dio, può essere mai che Dio ti guarisce, queste cose succedevano tanti anni fa, ai tempi della Bibbia, lo Spirito Santo è solo una forza attiva, adesso non succedono più i miracoli. e ti scoraggiano mettono questa benda di incredulità che tu non riesci a vedere parlavamo qualche settimana fa dell'influenza, di persone negative che hanno influenzato dieci persone che si vedono come delle cavallette davanti ai giganti non hanno fatto entrare un popolo intero nella vera promessa questi sono questi lotti persone incredule non ascoltarli ascolta quello che tu ti ha detto non ascoltare lotti, non ascoltarli a te però quando tu parli le peste quando tu ti allontani dalle persone che ti vogliono influenzare negativamente, allora ecco che Dio ti fa vedere la terra promessa. Tu vedi le promesse. Purtroppo la Chiesa è piena di lotte che rubano le benedizioni ai fratelli. È piena. E anche molti ministri di Dio sono dei lotti. Che invece di incoraggiare le persone a credere le scoraggiano. Dobbiamo toglierci le pene Dobbiamo uscire dalle depressioni. Abramo era in quella tenda, soffriva, Signore. Sono, sono passati già 11 anni che sono qui aspettando la tua promessa, però non ho un figlio. E Dio lo deve far uscire dalla tenda. Molte volte mi siamo in questa, Dio ci ha promesso che ci benedirà, Dio mi ha promesso che mi guarirà, Signore, però sono passati 11 anni, ancora non vedo niente. No, esci dalla tua depressione, inizi a credere al Signore. Dio disse ad Abramo guarda il cielo conta le stelle, se le vuoi contare così sarà la tua discendenza mm. e la Bibbia dice che egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia mm. perché l'incredulità non ti fa avanzare se lui rimaneva nella terra a piangere senza credere nel Signore sarebbe morto nel deserto ma lui ha creduto e noi dobbiamo credere in quello che Gesù ci ha detto anche se intorno a noi vediamo il deserto anche se intorno a noi vediamo che è tutto differente. Perché possono passare pure 25 anni. Alla sì. fine Dio ha dato un miracolo che viene conoscono. Eh. Perché Dio è fedele. Amen. Poi cosa fa Dio? Gli dà un nuovo nome da padre. Gli cambia il nome. Prima era padre altissimo e Dio gli dico padre di moltitudine. A Dio piace cambiare il nome, Simone significava canna, Dio lo fa diventare pietra. pietra significa roccia, pietra. Dio cambia nome, no? Giacobbe lo chiama Israele. E Dio ti vuole dare il nome tuo. Il tuo nome sarà un nome da vincitore, da conquistatore, perché Dio ti ha fatto delle promesse. Quindi questa mattina Dio ci sta dicendo che compirà tutto quello che ci ha promesso. E ci sta dicendo ancora una cosa, dice questo è il tempo in cui io ti faccio entrare nell'attendimento di tutte le promesse e ancora di più da questo momento in poi tutte le cose che io ti dirò qui te le dirò lì si attenderanno a me non dovranno più passare due anni, cinque dovevo... anni, dieci anni allora è tempo che noi entriamo in questo tempo dell'attendimento delle promesse forse siamo tipi forse siamo rimasti leggiti forse ci siamo portati qualcosa ancora dietro forse siamo con le bende, forse possiamo stare in tantissime in queste situazioni allora questa mattina vogliamo dire il Signore, io voglio entrare nel tempo dell'avvenimento di tutte le mie promesse. Amen. Perché stiamo entrando in questo tempo. Vogliamo credere nel Signore, non vogliamo morire nel deserto come quelli che non hanno creduto. Noi vogliamo credere e vogliamo entrare nel tempo dell'avvenimento di tutte le promesse. Allora, io non avere un momento per pregare, ci dobbiamo alzare in piedi.